Okay, adesso vediamo due esempi di eh, semplici semplici worker. Allora, nella pagina qui in alto abbiamo il, ehm, abbiamo il nostro chiamante. Il nostro chiamante è un semplice, un semplice anzi mettiamolo tutto a schermo intero. Okay. Allora, la nostra pagina è questa, ha, eh, ovviamente, ha il richiamo al jQuery, eh, un main thread è un campo div, quindi inizialmente è vuoto questo, questo mh, eh, box div ha semplicemente la funzione di scrivere i messaggi che vengono ricevuti dal worker. Allora, cosa fa? Parte subito e crea il worker. Ok? Eh, dopo aver creato il worker, dice eh, aggiunge qua all'interno ho creato l'oggetto worker eh, premessa qui andrebbe andrebbe fatta adesso la mettiamo commentata un controllo se il, la finestra cioè se il browser supporta il, eh, il worker no? perché magari qua ci possono essere dei dei browser vecchi che non, che non lo supportano. Quindi tutto questo codice va, eh, va eseguito solo se eh, il, la, il, il browser supporta il worker. Adesso lo commento è giusto perché non mi serve, complica, complica solo le cose. Allora, il main thread. Questa è una classe semplicemente che mette main thread in rosso, che crea l'oggetto perfetto. Poi vediamo cosa fa. A questo punto mi aggiungo un listener, che cosa dice? Quando dal worker che hai creato, che possono essere anche tante, quindi questo è riferito a questo, riceverai, quando si verificherà l'evento message, che è l'unico evento che può avvenire, esegui questo codice qua i dati che contiene il messaggio perché message è l'evento e sono i dati, infatti l'oggetto qua e evento che ha come proprietà data che sono i messaggi ricevuti dal worker quindi io gli sto dicendo quando si verifica l'evento message e tu riceverai eh, questi dati prendi questi dati e scrivi li va a scrivere qua dentro infatti lui cosa fa? fa append al div con id info eh, sono in main thread ho ricevuto questo messaggio ok questa roba qua non si noterà nel nostro codice perché l'oggetto viene creato cioè vedremo solo che l'informazione che è stato creato e poi lui farà un event listener allora per avviare l'elaborazione del, eh, del, del Worker devo mandargli un messaggio. Se io non mando il messaggio, vediamo subito cosa succede. Non succede proprio nulla. Allora, qui chiudiamo un attimo. Lo richiamiamo. Non succede nulla. Creazione oggetto Worker. ok, E solo nel momento in cui io vado a mandagli un messaggio saluti che lui farà delle azioni che cosa fa sto worker? vediamolo qua ah, come facciamo a dire che il worker è proprio quello? perché nel call ne ho detto worker.js quindi adesso io vado su worker.js e vediamo eh, che cosa succede il worker.js è un codice, vedete c'è solo javascript in cui c'è un event listener cioè lui dice ok io, io stesso self, mi metto in attesa dell'evento messaggio come prima e quando avviene questo evento io faccio queste azioni qua vado a scrivere siccome lui non può scrivere sul DOM me lo faccio scrivere in console e lui dice ho ricevuto questo messaggio dal calling e data cosa dovrà eh, ricevere? riceverà cosa gli manda? saluti dal main thread quindi io mi aspetto che nella console ci sia saluti dal main thread poi a questo punto qui in teoria ci andrebbe l'elaborazione del messaggio no, quindi questo può, questa parte qua può essere particolarmente lunga al termine della quale io dico ok, mandiamo un po' un messaggio a chi, al mio chiamante quindi post message, ho ricevuto eh, che cosa avrà ricevuto? saluti dal... saluti dal main thread quindi lui dirà ok ho ricevuto i saluti dal main thread mettiamo ancora worker qua così sappiamo chi lo fa worker ho ricevuto il, questo, questo messaggio ok mettiamo sono il worker sono il worker lo scrive anche e scrive nel mia console sono ho ricevuto il eh, il messaggio dal calling scusate ho sbagliato solo qua eccolo no P -p -p -p work, eccolo qua ok quindi lui fa semplicemente questa roba qua non fa altro riceve il messaggio lo scrive in in console manda un messaggio, saluti dal worker è finito lo vediamo in esecuzione siamo nel calling, siamo sempre qua allora eh, in console vedrò i messaggi che scrive il worker che non può e questi quelli che scrive il thread allora ecco qua allora il main thread ha, scritto ha creato l'oggetto e gli ha mandato saluti dal main thread. Infatti il worker, questo è il worker, scrive ho ricevuto un messaggio dal calling. Che, che messaggio è? Saluti dal main thread. Vedete che è il worker che lo scrive. A questo punto ripiglia il messaggio, fa la post message e dice ho inviato un messaggio al calling. Il thread dice ok ho ricevuto un messaggio, saluti dal worker. Ok, Quindi si sono mandati dei messaggi. Eh, cerchiamo leggermente di complicare questa cosa quindi questo lo chiudiamo tutto il calling anche e mandiamo un calling no, mandiamo questo calling che è identico al precedente solo che nel eh, ha ah, una, un'area messaggio in cui io posso dire cosa mandare che messaggio inviare al worker un bottone di invio e ehm, vediamo se io non, non mando questa non mando questa vi faccio subito vedere il ecco qua ecco il ehm, no, il console message non è così vediamo allora ci deve essere un bottone facciamo così ta ta ta, ta ta ta. allora, la function questo qui lo togliamo temporaneamente e quindi noi qua dovremmo vedere il chiamante mentre thread ah giusto mi sono ricordata perché scusatemi allora si sì. vediamo qua allora perché succede questo all'inizio eh, non succede eh, all'inizio qua non c'è niente adesso vedrete che, che ci sarà qualcosa vi spiego perché esatto allora all'inizio io volevo farvi vedere che eh, finché non è stato creato l'oggetto worker non era possibile inviare dei messaggi ok, quindi cerchiamo di spiegarlo con calma. il main thread è questo e contiene un'area di messaggio in cui c'è il, mes il messaggio da inviare al worker con un campo di testo e un bottone di invio che non sono altro che questa roba qua questo è il, il um, campo e il pulsante di invio inizialmente però questi messaggi sono messaggio se guardiamo lo stile sono display none cioè all'inizio io non la visualizzo quando eh, però si crea il DOM la prima cosa che fa è creare il worker ok il worker che viene creato viene eh, scritto nel solito messaggio informativo qua di vinfo che eh, è stato creato l'oggetto e ehm, quindi viene creato il worker e ci si mette in attesa cosa fa il worker come prima cosa quando viene creato? il worker appena creato eh, manda un messaggio a, di ready cioè dice guarda io sono pronto per ricevere, per ricevere messaggi a questo punto il chiamante quando riceve il messaggio a ready va a far comparire il campo di, in cui è possibile mettere il messaggio. Questo scambio di messaggi non si nota perché è velocissimo, ma va, serve proprio a non far comparire questo messaggio finché il, thread, il worker non è stato creato. Okay? Quindi adesso siamo fermi il worker è stato creato messaggio, ha mandato il messaggio ready e il, e il messaggio ready ha fatto sì che lui abbia detto ok ti metto questa stringa qua in cui il in cui tu puoi mandarmi un messaggio ripartiamo puliti allora vediamo in funzione e poi vediamo perché funziona così se io qui scrivo ciao dal main e clicco invio cosa succede? il worker scrive ricevuto messaggio dal calling ciao dal main quindi è arrivato il worker gli ha mandato un, un messaggio di una conferma inviato messaggio al calling ok? il main cosa ha detto? ha inviato il messaggio al worker che era questo e ha ricevuto un messaggio cosa ha ricevuto? il worker gli ha scritto ha ricevuto e poi esattamente quello che era stato scritto qua se io qui scrivo Uh, ciao di nuovo lui ha ricevuto questo se io scrivo xxx lui dice ho ricevuto xxx vediamo come ha fatto il codice allora lui è sempre in attesa di un messaggio e abbiamo visto che qua no scusate dell'evento message quando si verifica, piglio i dati e dico se il messaggio è ready, allora ehm, faccio vedere il campo, altrimenti... Ehm, vuol dire che il messaggio è diverso e aggiungo alla mia console, perché la mia console era questa qua, console message di info, gli aggiungo che cosa? gli faccio un append di main ricevuto e il messaggio che non è altro che l'evento punto data, ok? quando clicco il messaggio il worker fa una post message di messaggio, semplicissimo, prende il messaggio dal campo e lo manda vediamo com'è il eh, il worker. il worker è esattamente come prima, eh, solo che all'inizio mandava il messaggio ready, diversamente qui dentro è tutto uguale, ha ricevuto il messaggio e gli ha mandato i dati, gli ha mandato i dati di risposta.